Iniziamo prima di tutto a raccogliere i dati. Anna ha comprato tre mele e ha speso 6 monete. Beatrice ha acquistato una mela e due banane spendendo quattro monete. Claudia, invece, ha comprato una banana e un ananas e ha speso quattro monete. Infine, Denise ha acquistato un ananas e un'anguria spendendone 7. Ma allora possiamo scrivere così. Adesso analizziamo uno alla volta ogni singolo acquisto. Se tre mele costano 6 monete, quanto costa una mela? Beh, una mela costa 2 monete, perché 2 più 2 più 2 è uguale a 6. Bene, abbiamo quindi trovato che una mela è costata 2 monete. Passiamo ora a Beatrice. Una mela e due banane costano 4 monete, ma ora sappiamo che una mela costa 2 monete, quindi possiamo scrivere questo. Ma allora, quanto costa una banana? Beh, una moneta, perché 2 più 1 più 1 fa 4. Ottimo, ora sappiamo quanto sono costati i due frutti. Adesso passiamo a Claudia. Una banana e un ananas costano 4 monete. Ma ora sappiamo che una banana costa una moneta, quindi possiamo scrivere così. Ma allora, quanto costa un ananas? Costa tre monete, perché 1 più 3 è uguale a 4. Dai, ci siamo quasi! Ci resta da scoprire quanto è costata l'anguria. Sappiamo che Denise ha speso sette monete per comprare un ananas e un'anguria, ma come abbiamo fatto prima, Adesso che sappiamo che l'ananas costa 3 monete, è semplice capire quanto costa l'anguria. Costa 4 monete, perché 3 più 4 fa 7. Quindi abbiamo risolto il problema. Siete stati bravissimi. Mi sono divertita così tanto che ho voglia di risolverne un altro. Eccolo. Adesso... Dobbiamo trovare i numeri da inserire dentro i quadrati e i cerchi per capire quanto valgono. Notiamo che questi sono uguali, quindi abbiamo che il rettangolo blu vale 13, mentre il rettangolo blu più un cerchio giallo vale 16. Beh, allora il cerchio vale 3. Adesso cerchiamo di capire quanto vale il quadrato. Osserviamo che 2 quadrati più 3 valgono 13. E quindi i due quadrati valgono 10. Ma allora quanto vale un quadrato? Vale 5. E quindi abbiamo risolto anche questo problema. Per essere sicuri, però, controlliamo. Allora, 5 più 5 più 3 fa 13? Sì! Ehm, 5 più 5 più 3 più 3 fa 16? Sì! Perfetto! Siete stati grandi! Datemi il 5! Adesso vi saluto, amici! Mi raccomando, continuate a divertirvi giocando con la matematica!